Ciao a tutti, Colors, ieri parlando con una di voi mi stavo lamentando del fatto che tira il vento e si sente troppo nei miei video Quando senza volerlo ci è venuta un'idea geniale che è quella di registrare il video con le vostre storie paranormali Che vi ho richiesto un bel po' di video fa, se non erro, in quello delle 15 frasi terrificanti dette dai bambini ai genitori quindi non lo so se metterò musica perché eh, questo vento mi sembra... EZZZIU! <coughs> Il bello della diretta. Perché questo vento mi sembra perfetto per un vinile del genere. In più... In più può darci che sentirete qualche, qualche versetto di cagnolino perché sono qui solo a casa col cuccioletto della cucciolata che vi, di cui avevo detto inizio anno che ancora dobbiamo finire di svezzare ma comunque non perdiamo altro tempo perché sennò viene un video troppo lungo e mh, leggiamo finalmente le vostre storie a fine video vedo se inserirne anche una mia a secondo di quanto durerà Iniziamo con la storia di Sara che mi ha detto che potevo fare tranquillamente il suo nome. Sara ci scrive Intanto te ne racconto una che ha vissuto mia mamma, è breve ma bella. Mia mamma è molto religiosa e ha un dono, può percepire e vedere l'ombra delle anime perché pregava per mio fratello invalido ed era in ospedale con lui. Un giorno, mentre era all'ospedale, è venuta una signora che era triste. Mamma si è avvicinata a lei e le ha fatto una domanda. «Tu avevi una figlia?» La donna è rimasta a bocca aperta, le ha risposto di sì, aggiungendo che ha avuto un incidente proprio quel giorno. Poi mia mamma le ha chiesto se poteva farle vedere una foto e la donna ha consentito. Quando mia mamma ha visto la foto, le ha detto «Sua figlia è dietro di lei». La segue e piange. «Cosa le è accaduto?» La signora, stupita, le ha, che ha avuto, le ha detto che aveva avuto un incidente con la macchina e che con lei c'era pure il suo ragazzo. Ad un certo punto è entrato un ragazzo che si è avvicinato alla donna e mamma ha visto che appena il ragazzo si è avvicinato la figlia è svanita come se avesse paura di lui. In seguito mia mamma ha scoperto che il ragazzo aveva litigato con lei Avevano fatto un incidente con la macchina Spero che racconterai in un tuo video questa storia perché è vera E spero che ti piaccia Un bacione grande, un bacione anche a te Sara Come vedi l'ho appena fatto Ah, non so se pubblicherò prima questo o un altro Perché mi sento particolarmente ispirato Poi abbiamo un'altra ragazza che però mi ha chiesto di restare anonima, quindi la viserò solo in privato di questo video e poi lei deciderà se commentare, Stavo controllando il cagnolino. La nostra amica anonima ci scrive. Circa dieci anni fa venne a mancare un amico del mio fidanzato. Ebbe un incidente stradale, entrò in coma e qualche giorno prima della vigilia di Natale morì. Tengo a precisare di non aver mai conosciuto prima questo ragazzo Una sera di circa 4 anni fa, parlando al telefono con il mio ragazzo Una volta finito di chiacchierare, mi parlava appunto di questo suo amico Che gli manca e che vorrebbe andare a trovarlo al cimitero Chiusa la telefonata, saranno state più o meno le 23.15 Sto leggendo, scusate eh Iniziai a fare una preghiera a questo ragazzo In cui gli chiedevo di rimanere vicino al mio fidanzato Di vegliarlo e di non sentirsi dimenticato da lui Perché lo pensa Così, quando terminai, gli dissi testuali parole Se hai sentito quello che ti ho detto E se sei stato presente, mandami un segnale E sentii bussare dal balcone della mia stanza Lì per lì pensai al vento Poi chiesi se fosse stato lui e dissi se sei stato tu rifallo ripetutamente e pochi secondi dopo bussò al balcone per tre volte non gli parlai più per la paura a raccontarlo oggi mi vengono ancora i brividi io credo che loro ci osservino e in qualche modo cerchino di comunicarci sempre qualcosa allora una cosa che non ho detto all'inizio è eh, di pregarvi di commentare con rispetto questo video perché, comunque, sono persone che, seppure eh, una con il nome e l'altra senza, ci hanno affidato cose molto intime, cose che io eh, vorrò far leggere a loro. Quindi, vi prego veramente di usare rispetto verso queste persone. Io mh, personalmente credo ad entrambe le cose, perché si sa che purtroppo i luog luoghi di sofferenza, a questo riferito. Eh, a racconto di Sara sono un um, ricettacolo di anime in pena perché non tutte le persone riescono a passare no? dopo che sono morte e um, coloro le quali non riescono a passare si mostrano anche più facilmente e in maniera più nitida verso chi ha questo dono quindi grazie Sara veramente per aver condiviso con noi la tua storia anche per quanto riguarda la storia della ragazza anonima, io mi ritrovo perché i primi segnali del fatto che io avessi qualche dono consistevano proprio nel sentire bussare alle, alle pareti della mia stanza. Però ai tempi avevo sempre avuto una gran paura, E quindi capisco la tua paura, cara ragazza anonima. Però, ecco, se tu non fai niente di pericoloso o di, di non lo so, ambiguo, tipo tavola, Luigi, cose così, mh, puoi stare tranquilla che non ti succederà nulla. Anche perché se casa tua fosse stata infestata, avresti già avuto una gran voglia di andartene, sempre se si tratta di entità negative. Esistono anche le entità positive che comunque non hanno nessuna, nessuna intenzione di farci del male. Io percepisco, per dire ancora la l'anima di un fratellino che purtroppo non è mai nato, cioè, purtroppo da una parte, meno male per lui perché non avrebbe avuto una bella famiglia. E quando ha capito che poteva restare ha smesso finalmente di farmi dispetti. Certo abbiamo dovuto praticare la scrittura automatica perché non potendo più parlare in qualche modo ce lo doveva dire. Però ecco, quando gli ho detto guarda Franceschino, non c'è bisogno che ti metti a fare il monello perché... Puoi stare, qui sei benvenuto Ecco, e così eh, ha smesso Vediamo un po' a quanti minuti siamo, più o meno Oddio Fra una pausa e l'altra sono venuti già 8 minuti Allora, facciamo una cosa Siccome non voglio fare una cosa troppo lunga Per questo video Facciamo così, sotto questo video sarete voi a dirmi se volete eh, le mie esperienze in maniera un pochino più dettagliata. Siccome mi, mi dimentico quasi sempre di fare gli sponsor, oggi vi sponsorizzo una ragazza che prima di convertire totalmente il suo canale in un canale di cucina ha, ha raccontato una volta le sue esperienze paranormali. Quindi, se non seguite ACHEMITICA, ah ciao Vale, vi dico per favore di iscrivervi, di iscrivervi al suo canale. Vi scrivo il nome ACHEMITICA e vi metto il link nell'info box. Io vi saluto, vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al mio canale per aiutarmi a crescere e a farmi conoscere. Eh, vi mando un grosso bacione come al solito e ci vediamo e ci vediamo al prossimo video ciao